sapete che parliamo di alchimia, parliamo del titolo della serata è dall'anime della pietra alla pietra filosofale e parlando di alchimia io vi introduco, stavo presente solo per questa introduzione e poi lascerò la parola appunto a Rossano Carelli, medico, antropologo, direttore segretario di San Giovanni Vecchio, a Bruno Zese, biologo, e alchimista, e a Alessandro Neri, Rodolfo Alessandro Neri, medico e studioso e traduttore di libri antichi di alchimia, che è scritto, scrittore, che presenterà anche il suo libro di alchimia. Ma parlando di alchimia io vi parlerò, vi leggerò eh, due storie, due storie, sull'alchimia delle persone, sull'alchimia di tranne. Parlando, nella stiva di metallo sparsa, sparsa da qualche parte in mezzo al mare, i pochi boccaporti aperti non riescono a far passare la brezza e l'aria è pesante umida e rovente, accalcati sotto coperta uomini, anche donne e qualche bambino. Stanno affrontando questo viaggio carico di speranza per provare a vedere se sull'altra riva ci sarà quell'occasione che è stata loro negata in patria. Hanno investito i risparmi, fatto lunghi viaggi via terra per arrivare ai porti da cui sono partiti, con addosso poche cose che possegono, e in tasca gli ultimi soldi per cavarsela una volta arrivati. Pochi sanno leggere, e quasi nessuno ha qualcosa da leggere. Il tempo passa parlando, raccontandosi le vite, ma soprattutto le speranze, i sogni, dove andranno una volta sbarcati, se dall'altra parte per i più fortunati c'è qualcuno che li aspetta. A un certo punto qualcuno inizia a cantare. Il cuore allora si scalda e tanti si uniscono. Intorno a quel semplice motivo che ricorda casa, l'orizzonte nativo che hanno dovuto abbandonare. I familiari che hanno visti partire trattenendo le lacrime. Dopo pochi istanti tutti stanno cantando il loro ilma. Fratelli d'Italia. Tra poco si vedrà Eli Island, poi il disprezzo di chi vede arrivare quei piccoli ometti scuri, tutti mafiosi e puzzolenti, e pensa che non porteranno nulla di buono. Era un secolo fa, ce lo siamo già dimenticato. Onore a mio nonno, che era in quella stiva e non ha mai dato retta ai pregiudizi. E ringrazio Paolo, nipote e memoria del nonno della, della Stiva, scrittore delle righe che vi ho appena letto. L'altra storia. Arrivo a Torino, stanco per il viaggio, con la speranza di un futuro migliore. Trovi un cartello con scritto non si affitta nel meridionale, perché sono sporchi. Scopri che nella vecchia capitale sabauda, i bagni sono sul ballatoio, in comune. E tu, a casa, in Sicilia, avevi un bagno dentro, tutto tuo, dentro la casa. I Napoli sono tutti ignoranti. Tu parli italiano e ti accorgi che qui tutti parlano solo il dialetto. E tu cerchi di capire. Intanto abbandoni il tuo dialetto per paura di essere emarginato. Anno 1951. Mio papà, Samuele e mio nonno Calogero, di professione Sardi. Mio nonno non l'ho mai conosciuto, ma so come ha educato mio papà, persona semplice, mite e rispettosa, diventato, dopo un viaggio in treno, un ignorante e sporco meridionale. Ringrazio Samuele, mio papà, e il suo mictonino e nonno di Antonella, mia moglie, piemontese da generazioni. Passavano lunghe ore insieme, sorridenti e in silenzio. Grazie. Condividiamo la tua commozione e eh, non possiamo non, non riflettere sui nostri comportamenti, sul fatto che siamo così facilmente inclini all'oblio e, e facilmente anche preda di sentimenti così viscerali che ci impediscono di riconoscere nei nostri simili, i nostri fratelli. Una lezione però che evidentemente è dura da apprendere perché ogni volta si ripresenta esattamente uguale. Non capita soltanto di questi giorni e poi per il resto non è forse il tema della serata, ma le cose non sono esattamente come ci vengono raccontate, visto che abbiamo saputo che sulla tratta dei migranti si fanno dei lucrosissimi affari che servono per alimentare un flusso di denaro che va poi a sostenere le dittature dalle quali fuggono. Quindi, no, purtroppo, i meccanismi sono più complessi di quanto noi eh, immaginiamo e forse anche più complessi di quanto le nostre emozioni siano in grado di capire. Allora, passiamo a un altro tema, credo di interpretare il sentimento di Alberto perché se hai introdotto così non è soltanto perché è una notizia del giorno ma perché eh, questo ha molto a che vedere con il tema della serata nel senso che andare a cercare le ragioni profonde dei nostri, eh, dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni è forse il tema mh, conduttore dell'alchimia l'alchimia è eh, all'origine della moderna chimica eh, però ha tutta un'altra caratteristica, tutta un altro sapore anche eh, e io ho... Mh, poco alla volta imparato a, a conoscere che cos'è un alchimista a partire da un amico che è qui adesso accanto a me, Bruno Zese, che... È... No, Io penso che tu sia un alchimista proprio perché eh, alchimia è una ricerca, quindi non esiste l'alchimia per i risultati, anzi direi proprio che è la contraddizione del risultato la chimica è il risultato, l'alchimia è la ricerca il processo che serve per approdare a, delle nuove, eh, a, delle, a dei nuovi confini visto che qui c'è scritto una cosa molto bella un confine è sempre una tentazione e questo è proprio credo anche il tema conduttore di un, di un alchimista un alchimista eh, non fa che varcare continuamente confini e confinamente soglie e quello che è il, il processo dell'alchimia procede con lui uh, la, la questione per cui stasera sono insieme uh, Bruno Zese e Rodolfo Alessandro Neri è che l'alchimia si occupa di pietre è proprio il tema, insomma lo sapete che la parola chiave dell'alchimia è la pietra filosofale e che cosa è la pietra filosofale? magari poi nel corso della serata arriveremo anche forse a comprenderlo meglio ma per quale motivo eh, ci si accanisce tanto con le pietre e che cosa significa una pietra rispetto al nostro cammino? Allora intanto le pietre sono per molte tradizioni all'origine dei corpi viventi, cioè la generazione della, della specie procede dalla semina delle pietre, questa è una tradizione molto antica, un'altra tradizione che conosciamo forse meglio è quella di Gesù Cristo che dice a San Pietro da Simone di Giovanni e dice tu sei Pietro cioè gli cambia il nome in quel momento e su questa pietra costruirà la mia chiesa e questa pietra è una cosa molto importante e credo che alla fine concluderemo con, una, con un famoso passo del Vangelo a proposito di pietre perché eh, il tema della pietra pervade la tradizione pervade il testo sacro e dunque per quale motivo l'alchimia è così legata alla pietra perché la pietra ha un'anima come dice il titolo del libro di Rodolfo Alessandro Neri le pietre hanno un'anima perché in realtà il processo che l'alchimia intende fare è portare alla luce l'anima della pietra allora la, la ricerca di Bruno Zese è partito da questo, in realtà la pietra non è che un, eh, un agglomerato di terra, nella nostra tradizione greca noi sappiamo di avere eh, come riferimento quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, e tutti questi quattro elementi entrano nell'alchimia, entrano nel processo alchemico, ma vanno proprio ad incidere e a modificare la pietra e per esempio una delle caratteristiche che ci colpisce di più nella trasformazione della pietra è passare da carbonio, cioè qualcosa di molto, di molto opaco, di molto ottuso fino a quello che è il massimo di una pietra che per noi significa sfolgorio, scintillio, luce come il diamante che altro non è che carbonio trasformato, Quindi, Effettivamente, l'idea che la pietra contenga in sé un'anima da purificare è anche nell'esperienza della nostra vita quotidiana. Siamo a Parigi nel 1890, a Belle Époque. Il dottor Lalande, che questo signore barbuto, eh, scrive questo libro: scrive questo articolo di gamas. Gamas che sono scrivo un articolo molto dotto, grazie, un articolo molto dotto che ha dei riflessi mistici, magici, con dei frequenti richiami alla cabala e che riguardano proprio queste figure. A me la cosa è intrigata subito, cioè pensare che lo spirito possa lasciare delle immagini a noi note ha fatto sì che iniziasse a cercarle. E allora dapprima ho iniziato a trovare delle, delle, delle piccole tracce, addirittura proprio quasi insignificanti, qui per esempio eh, ho identificato una F di cui non si capisce molto bene, all'inizio ho trovato solo proprio delle erosioni, questa mi ha ricordato una S e, e direi che è stato poi proprio un, un crescendo eh, perché da prima ho trovato delle immagini che erano veramente molto molto semplici e man mano che facevo questo percorso man mano che trovavo delle, delle immagini sempre più complicate ho cominciato a pensare che Lalande eh, fosse stato impressionato perché il suo problema era è un caso che si trovino queste figure o davvero dalla, dal mondo spirituale qualcuno cerca di mandare dei messaggi ora mh, la situazione da un punto di vista da un punto di vista proprio emotivo non, fa neanche, eh, non, non, non è neanche poi così strana perché per esempio gli psichiatri fanno vedere delle macchie e dicono dimmi che cosa vedi questa macchia e tutti ci vedono delle cose differenti però quando e quando presentando questo, questo libro la salone del libro ho voluto con me i psichiatri proprio perché ho voluto affrontare con loro la tematica eh, mi sono chiesto se le vedevo solo io, se era una mia immaginazione, o se era qualcosa che poteva essere condiviso. Ho cominciato a trovare dei numeri, questo è un 70, è chiaramente un 70, quale sia il significato non ve lo so dire, però sono delle erosioni che si sono formate o per caso, oppure, secondo la Land, lo spirito vuole comunicare qualcosa, vuole lasciare degli ierogrammi, lui li definisce ierogrammi e la cui definizione sono graffiti di Dio proprio per sottolineare il suo pensiero quindi, ripeto, io dico cosa diceva la Land e ripercorrendo il suo pensiero mostro, mostro delle immagini che ho trovato che sono molto intriganti qua ho trovato una piastrella con dentro un La può essere una nota musicale può essere un'indicazione di luogo però che ci sia una L, che ci sia una A su questo proprio non ci piove Ovviamente sono stato incuriosito e camminavo sempre più con la testa, con lo sguardo da terra perché dicevo, di, di tanto in tanto vedevo proprio delle, delle, delle cose che erano veramente troppo, troppo intriganti. E, e, per esempio, queste figure le ho trovate spessissimo nei marmi. Questo è un bar in cui vado a fare colazione, a un certo punto si alternano su questo bancone decine e decine di persone tutti i giorni e un giorno mi sono sentito osservato e se voi guardate bene, notate che questa figura non l'aveva vista neanche la proprietaria del bar a cui ho fatto, glielo ho fatta notare questa sembra veramente un volto, sembra un, un viso deforme perché poi la Land, tra l'altro spiega anche che in qualche modo il raggio eh, luminoso che viaggia nella dimensione spirituale e risulta poi deformato sulla superficie su cui si trova, su cui si viene a trovare, con un'immagine che può essere paragonata a quella che si proietta su una lastra fotografica che è posizionata storta rispetto all'obiettivo. Ovviamente siamo nel 1890, c'erano le prime macchine fotografiche con dei tempi di posa lunghissimi, e quando vedeva queste immagini probabilmente ha immaginato un, un discorso appunto, di tipo. Impressionistico, di una lastra che viene impressionata da un raggio luminoso. Tra l'altro, il lavoro di La Landa l'ho tradotto ed è pubblicato in, in appendice al libro. Andando avanti, ho cominciato a trovare delle figure via via più complesse. Qui ero in, in una stazione in coda per fare il biglietto del treno, butto occhio a terra e mi salta fuori quella figurina lì. Ora, che ci siano delle venature del marmo che a un certo punto si organizzano. Chiaramente, eh, quello che ci tengo a precisare, non, non l'ho fatto prima: le mie fotografie non sono assolutamente toccate con dei programmi di grafica, sono tra l'altro anche le indicazioni dove queste si trovano. Chiunque può partire e andarsene a vedere, perché poi sono anche carine. Qui addirittura c'è proprio una figura pressoché completa, riconosciamo un'immagine che ricorda una testa, c'è un occhio, c'è eh, un, un, un corpetto che, che ricorda proprio una figura antropomorfa. Questo è un po' una, una curiosità su cui voglio sorvolare. In ogni caso, scusate, passo qua davanti, eh, molte sono le figure dei marmi eh, vagamente antropomorfe. Qui riconosciamo una testa, mi ha incuriosito perché ci sono due pendici che sembrano... Due gambe e, e ha un, un, in testa sembra avere un berrettino, non sembra, sembra un animaletto. Me lo sono fotografato. La sera a casa mi riguardo la fotografia e noto un particolare che è curiosissimo: per essere delle venature del marmo assolutamente disorganizzate, al collo c'è scritto SOS e con una, con una definizione che ha secondo me incredibile. La domanda che per tutto il lavoro si pone la Land. Dandosi poi una risposta negativa, cosa che io non sono in grado di dare, se è frutto del caso o se c'è una qualche volontà intelligente di comunicarci qualcosa. E non lo so se è frutto del caso, un critico ha detto che questa potrebbe diventare poi in futuro una nuova forma d'arte, quella di andare a individuare nel, nei marmi, nei legni, nel, nel tutto quello che è organico, perché per l'alchimista anche il marmo è organico, è, è, è vivo e vitale, e andare a individuare quelli che sono dei disegni e delle forme note. Questa qua è la stessa, che è stata di prima, qui c'era quella di manetto, abbiamo solo notato i 90 gradi e vado a esaminare questa, questa parte qui, questo solo per darvi l'idea come su una lastra di marmo ci possano essere tanti e tali disegni che, eh, che possono colpire la fantasia del, dell'individuo. Qui per esempio sembra di individuare qualcuno sdraiato, Appostato su una roccia, che io poi gli ho attribuito dei falsi colori per poter evidenziare al meglio quella, quella fotografia. In un'ottica di corporificazione dello spirito, si potrebbe pensare, appunto, che c'è qualche volontà occulta di dimostrarsi determinate cose, come appunto eh, ho fatto con, con questa immagine, successiva in cui ho attribuito dei colori per far risaltare di più la, la figura. Ovviamente a fare questo lavoro io mi divertivo perché. Diventa poi quasi come un gioco, no? trovare delle forme note in mezzo a un caos di venature del marmo. E poi andando avanti, però le cose hanno cominciato a complicarsi un pochettino. E... Decido di scrivere un libro, ricevo un cranio, ho scritto il libro Il cranio Cristallo Luna Piena, un testo che parla di reincarnazione. Un giorno vado in una chiesa, guardo quella colonna che è lì davanti a noi e resto stupefatto perché là su in cima c'è un cranio, un cranio con un berretto da prete sulla testa ed è un cranio abbastanza, abbastanza ben, ben visibile. Purtroppo la definizione non è altissima, del, perché anche c'è poca luce, però c'è qui sotto una montagna in cui si riconoscono numerosissime immagini che ricordano un cranio nelle chiese ho trovato sui marmi molte croci lì nella sinistra c'è una croce abbastanza ben disegnata purtroppo mi trovo magari a vedere queste figure in chiese in cui non torno poi abitualmente per cui devo stare attento magari durante la cerimonia eh, a volte come accostando delle piastrelle si possa vedere eh, la formazione di immagini che ricordano un volto che guarda con aria ispirata e questo nei secoli scorsi Poteva essere, ehm, poteva essere sicuramente ponte di, eh, di riflessione. Queste eh, eh, sono le considerazioni iniziali dei Boy Scout, i quali dicono: durante il vostro passaggio, dovunque voi andiate, lasciate una traccia. Noi nella nostra vita, dovunque si vada, lasciamo una traccia. E siccome l'alchimista ritiene che il mondo spirituale sia animato, sostiene che eh, tutti intorno a noi eh, esistono, esistono delle tracce, vengono lasciate, vengono lasciate delle tracce che noi dobbiamo e possiamo tranquillamente riconoscere. Per esempio in questa, se voi guardate bene, eh, anche in questa foto figura qui c'è un marmo con, delle con le solite venature ampiamente disorganizzate, che a un certo punto si organizzano e danno luogo a due figure in cui si possono riconoscere una figura maschile ed una femminile. La, la figura maschile, tra l'altro dico delle cose se volete interrompere, a un certo punto interrompetemi pure se non la vedete o se le vedete poco chiare. La, la figura maschile rimane in basso sulla destra, ha in testa un berrettino, mentre la figura femminile e, eh, ha in testa una veletta, quindi sono divertito a descrivere in pratica il eh, mercurio, la componente femminile della, della preparazione per la pietra criografale, è lo zolfo, una figura maschile e una femminile. Questa potrebbe essere una traccia che eh, viene, viene lasciata proprio in, in virtù di, di questa preparazione. Perché, per esempio, nei testi di alchimia, come vedremo tra un pochino, ci sono molte immagini che ricordano. Ecco, questo è chiaramente un profilo, un profilo maschile, è accanto a un profilo, eh, direi, femminile. Queste sono sempre considerazioni mie che vi eh, trovo. Siccome mh, queste figure, come tutte le figure grafiche, hanno una loro energia, l'alchimista dice che, e eh, non solo l'alchimista, che mh, certe figure emettono una, una notevole energia e siccome sono modellate da delle correnti spirituali, è possibile che eh, nell'altra dimensione ci siano delle figure, che delle, delle, delle personalità, delle entità che sono negative e diano luogo a delle forme che, danno, che sono fastidiose. Ci sono delle, delle figure che hanno un'energia talmente negativa, dice a, a nel suo bel libro il, il laboratorio alchemico, che disturbano, ci sono delle immagini che disturbano, disturbano anche tanto, Addirittura avevano trovato delle, delle forme che hanno dovuto rompere, eppure rotte continuavano ad emettere. A me è successo che una, una sera, uscendo da un locale, questo, sono in compagnia con altre persone, ho visto per terra quell'immagine. L'ho fotografata al volo e il giorno dopo sono tornato a vederlo. Di nuovo ho trovato nel cemento... Questo voto, questo, questo è chiaramente un voto, perché man mano che facevo quel percorso eh, cominciavo a trovare delle immagini eh, sempre più, mh, come dicevo, raffinate, sempre più eh, intriganti, sembrava quasi che, che, che ci rincorressimo e che facessero la gara a farsi vedere. Queste immagini sono tornato poi a fotografarlo dopo qualche tempo, vi assicuro che non ho avuto il coraggio di tenerla nel monitor perché aveva assunto delle caratteristiche eh, veramente impressionanti era una forma che disturbava in una maniera incredibile addirittura aveva mutato proprio l'espressione un'espressione fastidiosa, cattiva e ho, ho proprio voluto toglierla perché non mi piaceva mostrarla più di una persona è stata, è stata disturbata dal, da quell'immagine questo è un fazzolettino alla destra che una ragazza mentre camminava ha buttato per terra e in un giorno che, che pioveva l'ho proprio visto modellarsi sotto i miei occhi ad assumere quella, quella forma lì ero in corso d'allocco mi sono trovato in mezzo alla strada e ho fatto che fotografare. ho poi notato che molte mh, molto della nostra materia tende ad antropomorfizzarsi tende ad assumere un aspetto antropomorfo. Questo è un pezzettino di carta che ho trovato lì per terra che mi è piaciuto perché ha un'aria così un po' stranato, Allora ditemi voi se non è strana come, come immagine, come questo ne ho trovati veramente tanti. Un altro l'ho trovato eh, qualche tempo dopo, ecco, ho cominciato. Praticamente eh, succedeva questo, io ho l'idea che come tutte le forme, siccome l'alchimista dice che eh, emettono energia, in qualche modo eh, sono, eh, abbiamo delle, delle, come delle antenne che ci portano a sensibilizzarci verso una determinata manifestazione, per cui più ce n'è, più ne troviamo e via via, eh, via, via troviamo delle cose, delle cose sempre più interessanti. Quindi questo è un, non è nient'altro competitivo di carta, io stavo parlando, ero in un crocchio con delle altre persone, tiro fuori il cellulare perché purtroppo non sempre ho la macchina fotografica dietro e ho, eh, e ho fatto che fotografarlo perché eh, normalmente poi mi rendo conto della, della stranezza e per certi versi anche della bellezza artistica di, di certe immagini solo riguardandole poi il giorno dopo al, al computer. Chiedo come dicevo queste sono piccole macchie eh, sul terreno hanno tutti un, un che di, di vagamente antropomorfo un che di, di, di vagamente umanoide e queste le ho documentate solo così a, per, per cercare di documentare il fenomeno ne ho trovate, ne ho trovate veramente tante e tutte sembrano dei voti, sembrano quei volti che mettono, che mettono sulle monete Chiaramente mh, sono sempre stato abbastanza scettico, guardavo, dicevo sì, la mia fantasia lavora, eh, però poi dal confronto anche con altre persone, in effetti erano tutti quanti abbastanza interessati a questo tipo di, eh, di, di manifestazione, a questo tipo di decomposizione della, della struttura, che capita nelle macchie più assurde, macchie eh, sui ventri, eh, questo sembra quasi un, un profilo greco eh, ritoccandolo solo provando solo a ripartarlo mettendolo a confronto eh, si, si può notare, un, eh, si può notare il, il, la manifestazione per esempio questa voi vedete sulla destra questa qua è un'immagine che ho trovato ieri ero in coda in farmacia dove c'è il par nazionale andando giù verso l'arco, sulla sinistra a un certo punto c'è una farmacia, ero in coda, pioveva, e ero fuori dalla farmacia un inverno, dovevamo prendere le farmaci anti a un certo punto vedo quell'immagine che è sulla destra, che, eh, che mi ispira, tiro fuori il cellulare, fotografo, ovviamente la gente intorno a me si guarda un po' incuriosita, guarda cosa sto fotografando, non capisce, la sera me lo guardo poi a casa e dico beh sì, in effetti c'è, un profilo, c'è il un naso, una bocca, così. Ragionando da radiologo, dico, proviamo a invertire l'immagine, guardate sulla sinistra che cosa salta fuori. Non ho fatto nient'altro nient che invertire l'immagine e salta fuori un, un viso che sembra quasi un nobile. Ho eh, sempre sotto l'azione dello spirito come modellano come si, modella, come si modellano delle immagini nel marmo, come certe nature possono assumere determinati contorni? Questa è una muffa su un muro che è rimasta tale da almeno due anni e avvicinandomi, fotografandola in primo piano così, sembra quasi un cammeo. C'è chiaramente un bel viso. E un viso, sembra di una ragazza di un viso veramente bello allora io ho anche ipotizzato, l'ho anche scritto che l'uomo abbia di queste immagini si possono formare chiaramente per caso, lasciamo stare lo spirito lasciamo stare tante cose per chi non ha voglia di andarsi a impiegare con certi tipi di discorsi però queste immagini è indubbio che ci sono e che l'uomo possa avere imparato a disegnare osservando la natura però poi la cosa si è ulteriormente complicata questo è il Gialdo, mi pare, o il GS. Esco dal... vado a recuperare il carrello, vedo questa macchia sul muro. Fermi tutti, mi fermo un attimo, tiro fuori la macchina fotografica e fotografo quella macchia, poi tiro di tutta, quindi la gente va a guardare, guarda un po'. E guardate che cosa si affaccia dentro quella, quella macchia. Purtroppo la, la definizione non è altissima, io spero che si possa cogliere adesso che faccio vedere un ingrandimento. Sembra quasi un volto che si affaccia, sembra quasi un bimbetto che, che curioso tra due ante si affaccia e butta un occhio. Ho poi, ho poi capito anche una cosa, che tante immagini possono sfuggire per il semplice fatto che se noi le guardiamo in un certo modo sembrano una rana, basta girarlo e sembra un cavallo. E questa è la stessa immagine di prima. Ecco, ehm, ci sono delle, delle illusioni ottiche, e a volte il messaggio può anche non essere colto ed è il caso dell'immagine che vi vado a vedere, perché appunto qui stavo crescendo da un certo punto di vista, stavo crescendo nel senso che avevo affinato ulteriormente la mh, purtroppo questo coso va un po' per i fatti suoi. Eh, vi chiedo scusa, no, dovete, sto solo cercando di, di condurvi. Nel, nel meccanismo come, come è successo a me. Stavo guardando questa macchia, questa macchia sul muro, mh, non so perché mi è venuto di, di fotografarla. E, mh, la sera riguardo questa immagine, dico, ma si sì, sembra un volto, c'è una sorta di bocca, ci sono due occhi così, però non mi dice niente assolutamente, mh, non mi dice niente, però provo, eh, proprio perché mi era capitato sotto quell'immagine della rana, dico, proviamo a invertire l'immagine. E ruoto di 180 gradi l'immagine e dentro ho una sorpresa incredibile perché veramente qui comincio a dirmi che se è eh, un'immagine un frutto di un caso, allora ecco, guardate che cosa c'è dentro. Dentro c'è un viso disegnato molto bene con la barba. Tra l'altro, in quei giorni sto traducendo un libro eh, di Papus un libro di Papus sui tarocchi, eh, sull'alchimia, eh, una nei tarocchi. Questo attribuendo dei falsi colori eh, mi salta fuori e dico, questo è il volto esattamente com'è. Attribuendo dei falsi colori, dentro quella macchina di muffa c'è questo volto, che andandolo a paragonare con quello di Papus eh, direi che sono sostanzialmente sovrapponibili. Vado avanti a fotografare, e, e, e comincio a rileggermi cosa dice la land sulla corporificazione dello spirito, Vabbè, questo è una, una cosa, lì, il primo missile che è stato lanciato sulla Libia, la foto è della stampa e, e il fumo che e, lascia il, il, il missile combinazione ricorda moltissimo Paperone con un richiamo al denaro quasi a voler dire che e, queste immagini che, che queste operazioni riguardano soprattutto <ride> ecco. mh, nel frattempo trovo questo foglio di Leonardo che eh, ha scritto il libro di pittura che eh, mh, certe macchie stimolano il pittore a riconoscere anche nelle macchie confuse sui muri le figure di nubi, tempeste e altri fenomeni meteorologici quindi il fenomeno era noto e eh, il fenomeno era sicuramente noto e aveva sicuramente la valenza artistica di, di noti di pittori. Queste sono immagini che a allora, un certo punto ho cominciato a trovare e, e ho detto qui ho deciso di scrivere poi il libro e per scrivere questo libro ho voluto legare il mio nome nel, negli ultimi ospedali dove ho lavorato perché sapevo che dopo avrei smesso di lavorare per motivi di età e ho detto voglio legare il mio nome a delle figure che trovo via via più belle. E in effetti ho iniziato a vedere delle figure che secondo me sono quasi delle mezze opere d'arte e, e a un certo punto viene quasi da chiedersi se è frutto o meno del caso. Questa per esempio è un'immagine che è su un gradino eh, che ho intitolato Aiutati che accetta aiuta. Sono delle venature del Marmo che a un certo punto ci organizzano e danno luogo a quella figura antropomorfa che secondo me eh, potrebbe ricordare l'elevazione spirituale dell'uomo l'uomo che tende a crescere spiritualmente chiede aiuto alla, alla divinità solleva un braccio vuole essere innalzato ma ci sono tutti i piaceri terreni tutti, tutto quello che può gratificarlo che sono un'ancora. e ai piedi questa piccola figura che si è formata spontaneamente nel marmo o sotto l'influsso di qualche azione spirituale ha disegnato perfettamente un'ancora e qua mi sono divertito a colorarlo perché penso, ho scritto appunto, che eh, potrebbe essere che l'uomo vedendo queste figure abbia avuto lo stimolo a disegnare, questo sembra quasi un quadro di, di, di, di Shegard, non ho fatto altro che mettere quattro colori in croce, potrebbe essere utilizzato per un logo non so, per una scuola di subacquea, potrebbe essere utilizzato in, in vari modi, tra l'altro ero, ero stato contattato per eh, eh, per mettere sulle magliette, per, per stampare tutta una serie di oggettistica e mettere su, sulle magliette. Così. Per arrivare poi al culmine, questo è il corridoio dell'ospedale di Chieri, che eh, ho definito quasi una pinacoteca lapidea, perché in questo è corridoio, ci sono delle figure che hanno delle incredibili. Allora, rispetto alle prime che abbiamo visto, qui c'è stato proprio un salto di di qualità incredibile. Innanzitutto ho trovato il simbolo del Mercurio, il simbolo del Mercurio come si trova in tutti i testi di, di alchimia, in tutti i testi di alchimia lo potete vedere ai lati, dal eh, libro delle figure geografiche di Flamel e sotto eh, quelle figure che vedete sono tratte da un libro di magia del 1200. Ci sono delle eh, proprio delle corrispondenze che hanno dell'incredibile. Innanzitutto le corna lunari sul capo, e scusate questo viaggio per, per i fatti suoi, ci sono le corna lunari sul capo, la coda e, e sotto quella grande S che vuole rappresentare lo zolfo, il simbolo dello zolfo, cioè il, il mago, quello che è praticamente il geroglifico del mago, che domina lo zolfo corporale, la parte terrestre del nostro corpo fisico e eh, viene dominata dal suo spirito. Questa è un'altra figura che secondo me per essere una natura spontanea ha dell'incredibile. Questo è un viso che, eh, che l'ho definito dell'alchimista perché se uno avesse voluto disegnare un ritratto concentrato con tutte le caratteristiche di una persona che studia l'alchimia avrebbe potuto benissimo fare una cosa di questo genere. Innanzitutto vedete che ha gli occhiali, in tutti i testi di alchimia c'è scritto che chi vuole fare l'oro deve guardare la natura con dei buoni occhiali, chi vuole compiere la grande opera deve guardare la natura con, con dei buoni occhiali e um, c'è questa bellissima stampa del 1500 del Meyer che rappresenta l'alchimista, l'alchimista che segue madre natura, deve essere illuminato, quindi deve avere la sua lampada Deve, per, deve mettere esattamente i piedi dove, dove li mette madre natura che è vestitissima e deve essere svelata e poi deve guardarla con dei buoni occhiali. dei buoni occhiali che la nostra figura del marmo ce l'ha ma non sono degli occhiali normali sono una G e una O l'attivista dicono che deve compiere la grande opera e, e qui abbiamo proprio un viso, chiaramente riconoscibile con una G e una O eh, perfettamente riconoscibile se poi voi guardate in basso a destra eh, sembra quasi quei quadri I want you c'è una mano che viene fuori quel pallino nero in basso a destra è un artefatto ma sembra quasi che voglia mostrarci qualcosa quel, sembra quasi che voglia tenere in mano qualcosa che sembra una pietra, non so se siete riuscite ad apprezzarlo se, se riuscite a vederlo e poi eh, il pezzo forte del del marmo dell'ospedale di Chieri che veramente è una cosa incredibile questa è la statua di Nefertiti che si trova a Berlino quello che abbiamo nell'ospedale di Chieri è il geroglifico quasi uguale pressoché uguale della, della statua di Nefertiti si può notare che eh, anche qui abbiamo tutte le venature del marmo che eh, sono disordinate e che a un certo punto si eh, raggruppano poi, sopra, dove c'è il cappello, ci sono delle usure che sembrano quasi eh, facenti parte di, di... come quei disegni di bambini, in cui vengono tracciate delle linee e si completa il disegno. Sembrano quasi delle usure apposte in, in un secondo tempo, con un risultato che, secondo me, è, è veramente, veramente notevole. E, e, e questo direi che è il, è il massimo della, della bellezza che ho trovato nel... Nel, nei, nei marchi, delle, delle varie figure. Ancora ho trovato poi, eh, ho trovato poi delle, delle figure che eh, mi hanno portato a parlarne in questi termini e eh, sono, sono recritto con Corriere di Chieri perché eh, a un certo punto il, eh, Nefertiti è diventata, è diventata famosa nel, ne hanno parlato, e... ero al bar che ne parlavo con un giornalista e, e sono venuto su di radichieri con Nefertiti, tutto tutta pagina, Nefertiti compare in ospedale e mi hanno chiamato in direzione sanitaria e mi hanno chiesto cosa, cosa succedeva. Questo è un gamma S di un cranio che ho trovato quando ho scritto il cranio cristallo e la luna B Arang dice che in questi casi è un raggio di luce proveniente dall'Antico Egitto che ha in sé l'energia della piramide, che ha in sé la figura della, della, della piramide, in qualche modo corporifica e eh, assume la forma dell'oggetto lontano. Questo cristallo sulle tavolo è sicuro che ha una notevole energia. Ancora dal, dal mondo spirituale a volte possono arrivarsi dei messaggi di questo genere, un piccolo cuoricino, diceva, Larang. Ci possono essere tanti tanti modi per, per manifestarsi a noi, secondo delle linee energetiche che fanno sì che la materia in qualche modo si plasmi. Chiaramente l'interrogativo è sempre è frutto del caso o non è frutto del caso. Questo per esempio è un albero che ha delle connotazioni mh, antropomorfe, non so se vedete c'è un viso, sopra c'è eh, le corna lunari, ha una barba e questi sono gli alberi, che, mh, sono gli alberi dove gli alchimisti andavano a cercare la legna per accendersi il fuoco questi sono gli articoli che erano comparsi in quelle e che hanno, eh, sono avversi in quella chiamata in direzione sanitaria e questo era solo per dare appunto una, una, una piccola idea una piccola idea del, del GAMES cioè in pratica il discorso è questo eh, lo spirito ha veramente modo di manipolare la materia l'alchimista nel suo sogno di corporificare lo spirito ha un delirio oppure, oppure può pensare di fare qualcosa di sensato sicuramente sono stati scritti migliaia se non milioni di libri di alchimia in tutto il mondo in tutto il mondo questi libri dicono tutti la stessa identica cosa quindi è già un strano pensare che si possano in qualche modo inventare determinati concetti tutte le persone che si sono dedicate a questo tipo di studi che risalgono all'Antico Egitto. Addirittura mh, gli alchimisti dicono, con un concetto, e poi con questo chiudo, con un concetto che è molto caro, che potrebbe anche giustificare la genesi dei gamma e se dicono che eh, una cosa che è banale, mentre l'uomo è sempre stato convinto di essere al centro dell'universo, la Terra, come pianeta dell'universo, pensava che le stelle, il Sole fossero state messe di solo per, per il suo piacere. In realtà, nel, nell'universo, tutto quello che, da cui siamo circondati è vita, il, la manifestazione è vita, che noi eh, diamo per scontata solo in tutto quello che si muove, in realtà permea tutto l'universo se voi pensate in una foglia ci sono migliaia e migliaia di cellule vive migliaia di insetti, di microbi che si muovono, che pulono la foglia e l'universo noi stessi siamo un universo per i batteri, i microbi, le cellule che ci abitano e, e in questo pianeta tutto quello che è intorno a noi è vivo quindi, dice l'alchimista, è possibile che mh, ci sia questo grosso spreco di spazio, lo spazio infinito, completamente disabitato? L'alchimista dice no, nel, nello spazio che c'è, che, che permea tutto l'universo, c'è la vita, esiste un tipo di vita che è impalpabile, un tipo di vita che è, mh, è molto, molto raffinato, è molto, molto sottile che gli antichi percepivano che, che le persone che vivevano non come stiamo vivendo noi, ma vivevano in una dimensione molto più silenziosa, molto più racconta. I soggetti che erano poi gli sciamani, i maghi, quelli che si dedicavano alla recensione di, di, di, di, di, di, di questi elementi che sono intorno a noi, eh, sono praticamente queste, queste figure queste mh, entità queste energie che, chiamiamole come, come vogliamo queste energie che sono in grado di lasciare delle tracce che noi vediamo quando le vediamo probabilmente vediamo la nostra mente con i centri del divino e i centri superiori questo è il concetto alchemico di dello spirito spiegato in una maniera estremamente, eh, estremamente semplice perché la cosa è molto più complicata adesso Bruno ci dirà Qualche cosa di più. Grazie. Io eh, la domanda che ha posto Neri la, la rilancio perché fa parte della tematica più profonda della nostra, del nostro processo di conoscenza la domanda è dentro le pietre, in questo caso le pietre, abbiamo capito anche non soltanto le pietre ma anche il cemento, anche delle concrezioni o la muffa ci sono davvero queste immagini oppure è l'occhio con gli occhiali di questo soggetto particolarmente esperto, particolarmente addetto che le vede Beh, io vi ricordo che cosa succede alla fine dell'ottocento quando un medico eh, un medico di grande tradizione, eh, di scuola, eh, grandissima, eh, comincia a pensare che all'interno del nostro, del nostro eh, organismo, forse del nostro, della nostra mente, in un luogo imprecisato dentro di noi ci stanno dei simboli, dei simboli che possono emergere alla coscienza se sono analizzati da una da un esperto, da una persona che ha una particolare attitudine a cogliere le relazioni. Questo medico è Sigmund Freud, che fa una vera rivoluzione, fa una rivoluzione, una rivoluzione copernicana nella, nella storia della medicina e in generale nella storia anche del, dell'uomo, cioè va a, a dire all'uomo che non è fatto solo di razionalità, ciò che eravamo assolutamente convinti e eh, quindi eh, mentre fino al Settecento esiste questa incombente presenza del divino e del sacro che il Settecento eh, in qualche modo spazza via con la sua rivoluzione laica, poi eh, nella, nel corso dei, del, del procedere della storia si ritira fuori qualcosa che non è più in alto, che non sta più sopra di noi, quindi nel divino, nelle cose inconoscibili ma l'inconoscibile è dentro di noi, e dentro di noi c'è l'inconscio questa cosa che pullula veramente di questo materiale, no? materiale che insieme è un materiale eh, che vibra eh, un materiale che è pieno di, di informazioni ma che si esprime con simboli e questa è una cosa sulla quale noi ci possiamo interrogare, perché ancora adesso possiamo chiederci: ma esiste o no l'inconscio? O esiste soltanto per colui che lo guarda l'inconscio, per colui che lo analizza l'inconscio? Ed esistono questi simboli? Questi simboli dove stanno esattamente? Sono soltanto nella codifica, nella formulazione che fa questo, questa particolare branca della medicina, oppure invece esistono di per sé? Eh beh, il successore, il suo, il suo grande allievo e anche il suo grande contestatore fa un passo più, più, più avanti, Carl Gustav Jung eh, arriva a, a, dare, a dare molta più attenzione a questo mondo e lo porta a fianco dell'alchimia, eh, pensa Carl Gustav Jung che eh, in realtà Nell'inconscio si muovono queste pulsioni, queste, queste forme, diciamo così, della hubris, della violenza, dell'aggressività dell mascherate in qualche modo sotto la pulsione sessuale e però ci sono anche altre cose, quelle cose che poi spiegano in realtà come mai l'aspirazione dell'uomo, l'abbiamo visto in quell'immagine, sia anche verso l'alto, verso il divino cioè di riscoprire anche quella parte spirituale che è stata cassata per più di un secolo e quindi Jung comincia a tracciare una, una, una sorta di mappa di quello che compare nella, eh, nella, nella presenza, nella, nella, nella traccia dell'uomo e lo riporta alle, agli antichi saperi dell'alchimio. Ma dice una cosa, e la dice proprio in maniera molto chiara, direi che la risposta anche al dubbio. Quando è che, eh, che questo simbolo si rivela? Perché il simbolo è lì. Il simbolo è lì da chissà quanto tempo, nella pietra, eh, nell'organismo, nelle, nelle, nel, nelle cose, nei fenomeni. Però ci vuole qualcuno, qualcuno che si metta gli occhiali e cominci a guardare. E quando questo qualcuno eh, ha eh, improvvisamente cognizione che il simbolo gli vuole parlare, è perché ha un'illuminazione. Jung la descrive questa illuminazione, dice proprio c'è cioè un momento in cui tu hai uno shock. E in questo shock ecco che una cosa si rivela a te, questa è l'epifania di Joyce quando improvvisamente il, il campanile della, della cattedrale di Dublino gli appare in un certo particolare modo. Epifania vuol proprio dire questo, la rivelazione di qualcosa che è sempre stata lì ma che tu non hai mai colto nel suo vero significato. E in quello stesso periodo eh, un grande russo, un grande matematico, un grande fisico, un grande eh, visionario compone la tavola del, degli elementi, Mendeleev, nella quale si comincia a pensare che simbolo, il simbolo della materia... <ride> si compone secondo un ordine che in qualche modo esiste, preesiste a noi, si può riconfigurare l'ordine degli elementi noti e addirittura Vendeleev lascia nelle sue, nella sua tavola, lascia degli spazi vuoti che miracolosamente nel corso dei successivi anni verranno a riempirsi con le sostanze che ancora non sono state, non sono state scoperte e questo è proprio il segno della, eh, della capacità, eh, diciamo così, che la liberazione ha di illuminare l'occhio di, di un alchimista particolarmente, eh, particolarmente eh, attento allora io eh, vi presento Bruno Zese che eh, è un vero alchimista non so perché dica che non lo è eh, è un vero alchimista perché l'alchimista fa una cosa che è una cosa molto importante cosa che lo differenzia da tutti gli altri la sua ricerca è una ricerca esistenziale cioè non c'è un momento della sua vita che non sia dedicata alla ricerca Avete un po' visto nell'esperienza nell di, di Rodolfo Neri che anche lui ha sempre in mano questo oggetto perché non può tralasciare di documentare ciò che gli appare all'improvviso, questa specie di visione di cui poi deve impadronirsi con un atteggiamento di ricerca successiva, molto sofisticata, cioè tornare a casa, cominciare a guardare, quindi la prima impressione lo colpisce, ma poi l'analisi, il dettaglio lo deve andare a scoprire successivamente. E che cosa fa dunque? Impegna tutta la sua vita, in parte nella, nella, nella scoperta, in parte nell'osservazione, in parte nella comprensione, e forse l'ultimo elemento che più di tutti ci sfugge è la comprensione perché in fondo le domande che, che, che Rodolfo ci ha posto restano in sospeso, significano qualcosa queste, queste immagini, quella, quelli, quella, quella strana richiesta di, di aiuto, quell'SOS per esempio che abbiamo visto all'inizio nel collarino, è, è una richiesta di aiuto, è una richiesta per lui, è una richiesta per tutti, oppure non è niente, è soltanto un'interpretazione così come dire un po' allucinata come dire, per gli psichiatri. Beh, intanto diciamoci in la verità, la chiesa teoria teorema ha veramente portato un contributo enorme allo studio di queste cose in realtà noi com comprendiamo la realtà per queste immagini tutta la realtà per noi, altro non è che un'immagine che si compone e si decompone questa è una cosa che noi possiamo esperire in ogni momento quando per esempio la luce illumina degli oggetti o non li illumina più e noi non sappiamo più se questi oggetti esistono o non esistono nella nostra percezione reale e questa è una cosa che veramente ha dato una un svolta anche al modo con cui noi eh, impariamo a, a conoscerci a conoscerci e, e questa è eh, forse la cosa che più ci interessa in questa fase. Allora tu vuoi partire? Ti do il microfono. Buonasera a tutti, questa è la prima volta che parto da chi miei pubblico, per cui è una cosa abbastanza complicata e penso che spero di, di far almeno capire i principi di base, perché in effetti non sono. Allora, Rodolfo ha parlato di, di segni, io ho fatto una tabella con dei simboli per andare a capire eh, che cos'è l'arcano della, della chimica, perché mi sono sempre chiesto che differenza c'entra l'alchimia eh, chimica o biochimica e la risposta, cioè me la sono tenuta dentro per tanto tempo, fino a quando eh, diciamo all'università studiando biochimica, eh, avevo scoperto una cosa che mi aveva incuriosito parecchio eh, praticamente eh, l'emoglobina ha la stessa formula della clorofilla e guardando anche nel, negli insetti eh, praticamente questo, questa molecola così complessa era anche presente ma invece eh, nel, per esempio nel, nella clorofilla eh, sono uguali, cambiano solo un atomo quindi la clorofilla ha un atomo di magnesio, mentre il sangue, cioè l'emoglobina, ha un atomo di ferro e nei, negli insetti c'è un atomo di, di rame, quindi l'emolinfa, l'insetto ha una, praticamente eh, un, un colore vagamente sul, sul verdastro e mi sono chiesto come mai una molecola così importante eh, è partita dalle piante e è arrivata fino all'uomo Doveva essere molto importante perché eh, ovviamente eh, si è mantenuta così negli in milioni d'anni di evoluzione. Alla fine la risposta l'ho poi ottenuta stranamente in un libro che ho trovato al mercatino delle pulci, degli anni venti, era intitolato L'emo innesto e ero incuriosito da, da, da, da questo titolo, ho cominciato a leggerlo e un certo dottor Protti aveva scoperto, eh, sulle tracce della de scoperta di un certo Gurmic, uno scienziato russo, eh, il quale aveva scoperto che tutto quello che vive emette una frequenza d'onda sull'ultravioletto. E quindi questa affermazione mi ha subito fatto capire il perché di questa, della forma di, questa, di, queste, di queste molecole. È chiaro che la clorofilla tramite la la fotosintesi è in grado di incamerare la luce solare e quindi di incamerare questa onda nella, nella gamma degli ultravioletti. Ovviamente quando noi la, la assumiamo, la mangiamola, ovviamente digerita era distrutta e nella distruzione emette una frequenza che è quella del diciamo praticamente dell'emoglobina, di de, è la stessa frequenza dell'emoglobina perché l'emoglobina ha la stessa forma e come Diva di Apason l'energia solare attraverso la clorofilla è in grado di passare come energia vitale nel nostro sangue. Quindi, questa, questo fatto mi ha già ha cominciato a farmi capire che c'è un elemento nuovo da applicare. Che differenza c'è tra chimica, alchimia e biochimica? L'elemento nuovo è l'elemento fisico, perché eh, l'alchimia praticamente rispecchia questo elemento fisico. Adesso ve lo farò poi vedere. Ma la cosa importante è. Eh, e che si fa un salto, un salto qualitativo e si arriva a capire veramente che cos'è che cos'è la, la chimia solo quando noi capiamo che cos'è che succede eh, nel nostro corpo proprio per eh, risonanza quindi si parla di frequenze d'onda e di risonanza la clorofilla è come un diapason che vibra mentre viene distrutto e fa vibrare l'emoglobina ora eh, diciamo questa osservazione ci comincia a far capire da dove arriva praticamente eh, uno può ci chiedersi che cos'è la vita quindi, no? la vita che cos'è? è una vibrazione, una vibrazione che arriva dall'universo un altro autore molto importante è Latoschi, all'inizio del secolo eh, questo non è un alchimista, però è uno scienziato che parlava di vibrazioni e di frequenze d'onda e lui aveva nominato l'universione l'universione che cos'è? Lui diceva che in tutto l'universo ogni cosa che vibra, ogni corpo celeste, ogni atomo, ogni, ogni pianeta, ogni galassia emette una frequenza d'onda Tutte queste frequenze d'onda viaggiano alla velocità della luce in tutto l'universo Quindi l'universo non è vuoto ma è un universo pieno di queste onde Queste onde si propagano dal corpo che sono emesse alla velocità della luce in tutto l'universo Per cui noi ci troviamo, adesso ho fatto un piccolo schizzo spero di... Eh, dunque allora introduco questo discorso della, della differenza che c'è tra alchimia e, e, sì, e chimica. Quindi l'alchimia è in più questa, questa funzione fisica. Allora, eh, praticamente i simboli, adesso introduco i simboli alchemici perché non so se, se li vedete tutti, sono questo, allora il fuoco, l'aria, l'acqua. E la Terra. Mi sono chiesto parecchie volte perché venivano simboleggiati così. Tramite questa energia che arriva dall'universo, che viene simboleggiata col fuoco, secondo gli alchimisti il fuoco è analogo a queste tre parti, solfo, mercurio e sale. Dal nulla nascono sempre tre cose, cioè la, par la parte positiva, la parte negativa e, e la parte neutrale. Da tonde nell'atomo c'è protone, neutroni e elettroni e quindi anche secondo gli alchimisti questa energia che si propaga da, dappertutto è formata da queste tre parti insomma se non è Dio è il soffio di Dio, cioè quindi eh, praticamente è l'uno e il trino allora questo eh, fuoco che immane in, in tutto l'universo quando colpisce l'atmosfera, questa è la terra e questa è l'atmosfera che circonda la terra quando colpisce l'atmosfera e quindi colpisce l'aria ed ecco che il simbolo dell'aria è simboleggiato con questa linea superficiale. quando entra nell'atmosfera nell dove trova l'acqua l'acqua più pesante si capovolge il vertice e quando entra nella Terra praticamente è il simbolo della Terra perché eh, praticamente è il segno della Terra quindi praticamente eh, il verbo cioè la frequenza, la vibrazione attraverso i quattro elementi entra nella Terra ed ecco che, eh, faccio un'analogia fra i, diciamo, il, gli elementi tra i simboli archemici e, e anche quelli religiosi, perché di qui si capisce parecchio di quello che è stato descritto anche dalla vita di Cristo. E quindi vi faccio un esempio perché è interessante, perché alla fine si riescono a capire delle, delle cose anche della nostra religione, che probabilmente sono state un po' schermate comunque. Allora, praticamente questa vibrazione, che è la vibrazione dell'universo, quando penetra, entra, praticamente, è una frequenza elevatissima che man mano che colpisce, chiaramente, loro uh, filosofico, è l'apis universale. Perché universale? Perché, come abbiamo detto, è energia indifferenziata. Quindi, addirittura va bene per, per gli animali, per l'uomo, per le piante e anche per i minerali. Si dice che una pietra non tanto preziosa calata nelle, in queste cose... Uh, diventa rabbiosissima le piante crescono molto di più danno molti più frutti con questa, con questa sostanza e l'uomo uh, praticamente cura tutte le sue malattie forse ancora anche la vecchiaia perché la vecchiaia è proprio una malattia perché è solo un accumulo di tossine e quando nel, nel nostro corpo sono al massimo non fa più avvenire le funzionalità no? per cui... quindi il problema di base è questo te... allora, questo è eh... La terra, eh, c'è tutto un, un, un, un lavoro molto lungo da, da fare con la terra per arrivare poi a queste diciamo cose che avete visto, questi cristalli, sono queste cose qua. Quindi questo è il primo mercurio. Il primo mercurio bisogna ancora dividerlo nei suoi tre componenti che eh, solfo, mercurio e sale e quindi questo si fa con due tipi di purificazioni la prima purificazione è stata fatta con l'acqua infatti anche qua arriva nel Vangelo nella Bibbia no? la purificazione dell'acqua e del fuoco si prende la terra dalla quale abbiamo ricavato i sali si incenerisce e poi eh, quindi si fa la purificazione del fuoco e quindi tutto un lavoro lungo perché questi archivisti erano degli stacronomisti ma veramente eccezionali. E tutto il lavoro sta poi nel ridurre in polvere i sali e ridurre in polvere la terra che si metterà insieme e poi ci sarà una distillazione che eh, porterà eh, ai tre principi, cioè il distillato secco che darà origine allo spiritus volatilis, cioè allo spirito che verrà catturato in un'acqua perché dobbiamo corpurificare queste cose che sono, che sono volatili, no? quindi eh, la corpurificazione si fa appunto facendo gorgogliare questa distillazione dentro l'acqua e poi anche lì ci sarà il sale volatile, quindi lo spirito del sale volatile sono tutti e due volatili. Rimane, qui si chiama caput mortus, che è quello che rimane de, de, de la, de la, della terra incenerita, di lì si ritir ritirerà fuori il sale fisso, quindi questi tre elementi corrispondono di nuovo al solfo-mercurio. La sintesi, arriviamo al secondo. Eh, al secondo praticamente mercurio che è quello di cui parlavamo prima il Cristo e alla fine questo simbolo di questo cerchio con il punto è loro mettendo loro nel mercurio di nuovo si, si scioglie dentro da origine e qui c'è tutto un lavoro di, di scaldare al punto giusto perché se sbaglio di un millimetro non succede niente si arriverà a, alla, ai, ai, ai tre livelli, i tre passaggi, il nero, il, il bianco e il rosso, cioè migredo, Albedo e Albedo e quindi eh, tutta l'operazione eh, sta proprio nel riportare eh, quello che nella terra era di impuro alla purezza fino ad arrivare di nuovo a questo nonciolo color ciliegia che, che poi la... quindi questo è quello che... Questo lavoro dura parecchio e se sbagli di poco non, so, non succede niente, per cui sono parecchie. Allora, dicevo, questa eh, allora, adesso chiaramente avrete capito beh, poco di questo perché purtroppo bisogna poi. Comunque, il principio è questo: noi dobbiamo portare dalla terra eh, quello che è il messaggio dell'universo. E per far questo bisogna fare tutta questa, questa tiritera fino ad arrivare alla, alla massima purificazione. Dunque qui vabbè lasciamo perdere questo perché comunque eh, questo è l'albero, il sefirot de, della camera. Qui viene rappresentato queste, queste parole, vogliono dire nulla, illimitatezza e luce illimitata, no? quello che viene dal nulla che si concretizza poi in un punto, quindi il nulla si diventa infinito ed è il simbolo di Dio e anche dell'oro e del sole. No? E naturalmente dal nulla nascono sempre tre cose, per cui questo punto si dividerà nella parte positiva maschile, e nella parte femminile, alla fine di tutto il processo, dallo spirito fino alla materia, manco, terreno, cioè il mondo fisico, il discorso che avevamo fatto prima. Questa piramide vuol dire la stessa cosa, il punto zero è rappresentato dal puro pensiero, o se vogliamo da Dio, questa piramide si vede in sette parti, queste, la base di tutti questi triangoli non è nient'altro che il tempo che aumenta, quindi qui il tempo è zero e qui ci sono onde eh, che arrivano praticamente velocissime, delle onde le microonde. Man mano che aumenta il tempo queste onde cominciano a girare su se stesse pian piano, quindi vedete qui ci sono i raggi gamma, i raggi X, eh, poi qui c'è la non messo, ah, qui, X e poi c'è la luce, eh, i raggi infrarossi, la luce, i raggi infrarossi e il piano arziano. Il piano arziano poi quando arriviamo sul piano arziano questa energia si organizza in atomi. Quindi ecco che dal pensiero, e quindi questo è il piano dell'involuzione, dal pensiero alla materia, e quindi adesso noi per, per arrivare al discorso di prima dobbiamo partire dal piano herziano fino ad arrivare là, e quindi il, dobbiamo di nuovo scaldare, scaldare fin quando tutti gli atomi si spaccano e diventa soltanto più una frequenza velocissima, che è il punto zero, cioè il pensiero, cioè il DNA dell'universo è il nostro, e questa è la, la cosa qui. Eh, qui c'è tutta la, la cosa della, della cabala porta poi in tutte le... viene una cosa che va a zigzag, cioè che va a finire poi nella, nella cosa, quindi vedete come civiltà diverse anche hanno, hanno espresso sempre la stessa cosa, quindi la chimia è una materia che tutte le popolazioni antiche conoscevano, forse è nata proprio da civiltà che erano molto più avanti di noi, perché questo insegna il legame che noi abbiamo con la natura e che non possiamo farne meno, parlando di OGM, tra virgolette. <ride> voilà. e, dunque, voglio ancora farvi vedere una cosa importante: come analogia del micro e macrocosmo, perché sono questi raggi cosmici di cui parlavamo, che vanno a ionizzare l'atmosfera, come dicevamo, e la rendono positiva come carica. La Terra è negativa, ecco perché poi i pugni, no? coccano tra due la parte positiva e negativa, la nostra cellula è fatta uguale, cioè fuori la membrana cellulare e fuori dalla membrana sono tutte cariche positive e dentro sono tutte cariche positive e negative. Questo crea una differenza di potenziale, ogni differenza di potenziale crea un movimento, chiaro, qui che crea appunto eh, il movimento di cui parlavamo prima e qui porta, eh, questo è un capillare arterioso, che diventa poi venoso, questo capillare eh, porta il nutrimento digerito, quindi aminoacidi, sangue, e quello che è, eh, che sono appunto negativi perché il sangue al carino, vengono attirati dalla parte positiva e poi vengono introdotti nella in cellula. No? Allora, la cosa straordinaria è questa, che il sangue, dicevamo, emette raggi ultravioletti, perché l'emoglobina emette raggi ultravioletti. Questi raggi ultravioletti determinano l'alcalinità perché danno la differenza di potenziale, ah, oltre altre cose. E guarda caso, quello che arriva dall'universo, di nuovo in irradiaz irradiazione, non c'è solo il Sole, ma c'è gli l'archivistica, la Luna, eccetera, su tutti i pianeti, e tutto quello che esiste nell'universo crea questa... Eh, e crea comunque il nutrimento della Terra, perché è qui... Eh, la cellula si nutre di questi, di, di, di, que, di, di questi alimenti e la terra si nutre del, dell'universo e quindi per dare origine e vita a tutta la vita che c'è sulla terra. Quindi è straordinario l'analogia no? e addirittura delle cariche elettriche eccetera. Naturalmente le piante con le, le, le radici assorbono energia negativa e con le foglie quella positiva ed ecco che di nuovo, il nuovo matrimonio alchemico tra cielo e la terra crea la vita e anche nella cellula, quando ovviamente l'ambiente intorno alla cellula che si chiama mesenchimo connettivo è carico di, di scorie questo non può più avvenire e come dicevamo prima, la forte acidità non porta più il nutrimento. E speriamo che la Terra resista ancora, <ride> Quindi questa è un'altra analogia che volevo farvi a proposito di micro macrocosmo e anche qua ovviamente eh, si può parlare non so, solo più di biochimica perché la biochimica è quella che praticamente ti dice come la vita gira, nella, gira quindi come si comporta negli esseri viventi ma chimica ti dice che cos'è la vita cioè dal nulla nascono sempre due cose quindi dal nulla nascono due cose positiva e negativa la quale crea una differenza di potenziale questa differenza di potenziale si può immaginare che sia proprio la vita perché quando non c'è più differenza di potenziale la vita non c'è più quindi se noi mettiamo insieme biochimica e, e alchimia otterremo delle altre risposte molto più, più avanti il salto è quello della fisica che noi dobbiamo fare non dobbiamo solo guardare la chimica ma anche la fisica perché è proprio lei che va a condizionare voilà, spero di chimica. allora arriviamo magari alla soluzione, non so se sia giusto ma ci proviamo eh, anche perché ci sono eh, grandi maestri che hanno eh, dato un po' eh, la possibilità anche a noi di capire che cosa succede. Allora mi è sembrato molto chiaro quello che Bruno ha spiegato, avete visto come scende dal, diciamo, dal cosmo o dal cielo eh, questa, questo fuoco? che poi diventa aria, poi diventa acqua, poi diventa terra, quindi si appesantisce sempre di più. E l'alchimista, avete visto questi meravigliosi cristalli che eh, grazie a questa opera indefessa di Bruno, che è l'opera della sua vita, un'opera alchemica, quindi eh, hanno questa forma eh, assolutamente inaspettata di croce, Com'è che le chiamate i sali della terra che sono? Cristo cristallo vuol dire in greco vuol dire sale di Cristo tra cristù e Getivo, no? vuol dire di Cristo e als sale anche quindi, che... quindi troviamo queste, queste continue eh, ricorrenze di simboli e quindi che cosa succede? che quando eh, noi siamo nella materia, la nostra, la nostra incarnazione è insieme portatrice di questo fuoco cosmico che possiamo chiamare anche spirito e però diventa sempre più pesante, sempre più opaca e della Terra che però è necessaria perché eh, serve a dare eh, il senso di questa incarnazione l'incarnazione del Logos che eh, deve per forza stare nella Terra e quindi l'operazione alchemica cosa serve? Per rifare il percorso all'incontrario serve per ridare di nuovo eh, leggerezza e luminosità alla Terra e riportarla verso l'alto a questo elemento di fuoco. E quindi allora, in realtà, come ci ha spiegato ieri il, il nostro lama tibetano che abbiamo incontrato, in realtà non è del corpo l'immortalità, ma è dello spirito l'immortalità, quella cosa che permane costantemente, che sale e scende a seconda di come noi riusciamo a fare. E quindi il farmaco catolicon, cioè il farmaco universale, che ieri ci hanno detto, altro non è, che la nostra verità interiore. Noi passiamo la vita, se lo facciamo in maniera alchemica, per scoprire la nostra verità interiore, cioè per ritornare a ciò che siamo di immutabile, di impermanente e di immortale, cioè il nostro spirito. Quindi questa è un po' la conclusione della serata, che come vedete passa attraverso eh, una serie stratificata eh, di simboli, simboli arcaici, simboli nuovi, che poi tutto sommato tanto nuovi non sono, perché poi anche questi simboli della chimica, questi simboli della recente fisica, incorporano dentro tutti questi saperi, queste sapienze antiche che in qualche modo derivano anche da un passato che era molto più vicino all'origine di quanto non siamo noi. Noi siamo in un tempo che gli indiani hanno definito il Kali Yuga, cioè un tempo di oscurità, un tempo quindi molto immerso nella materia, e c'è però intorno a noi un grande fermento, un fermento febbrile di, eh, di persone come queste, di persone come Rodolfo, che fanno una continua opera alchemica su di sé e questo aiuta nell'insieme tutta la collettività. Bene, grazie a tutti e due. Volevo solo seguire due parole, visto che abbiamo parlato della pietra filosofale, abbiamo parlato di tante cose come lo sono sintetizzare brevemente, quello che ha detto Bruno, cioè che in pratica, perché si dà tutto questo da fare agli altimisti per cercare la pietra filosofale, cosa dà la pietra filosofale? Me ne abbiamo parlato tutta la sera, allora, si aspettava il triplice dono, la salute perfetta, la possibilità di tramutare l'oro che è sempre interessato pochissimo all'alchimia perché è la trasmutazione dell'oro che io ritengo possibile comunque perché se no, ripeto, come ho detto prima in tutto il mondo non si sarebbe scritto così tanto sull'alchimia tra l'altro l'alchimia occidentale è uguale all'alchimia orientale i testi cinesi sono uguali ai testi nostri medievali sono esattamente identici, cambiano i simboli cambiano la, la fraseologia però il concetto di base è sempre lo stesso posso farlo preciso eh. perché è giusto quello che stai dicendo cioè, una cosa che non ho detto era questa che l'oro minerale cioè l'oro metallico dicevamo è morto perché è stato fuso quindi non ha più lo spirito il mercurio è il secondo mercurio di cui parlavamo eh, il secondo mercurio di cui parlavamo eh, e invece è lo dello spirito dell'oro e per cui ecco perché l'oro si fonde perché lo spirito lo penetra e lo scioglie e quindi quando noi abbiamo questo mercurio, non è nient'altro che il seme dell'oro, il seme vivo dell'oro. Per cui, se noi mettiamo un altro metallo dentro, questo metallo si, si verrà trasformato in oro perché si perfeziona. E quindi la natura lo fa già in migliaia d'anni, e l'alchimista eh, come, come opera artistica lo può fare in, in meno tempo. Quindi, era solo passare l'inciso a quindi dicevo che eh, il concetto eh, di corporificazione c'è in tutte le, le religioni, nella nostra abbiamo Adamo ed Eva che vivevano felici nel paradiso terrestre, ma a un certo punto si rompe qualcosa, vengono cacciati dal paradiso terrestre e diventano esattamente come noi, tu donna partorirei con dolore, eh, cioè, è successo un disastro. Eh, prima per il taoismo, c'era il Tao, poi venne dopo si perse il Tao, venne la virtù, poi si perse la virtù e la giustizia, cioè in pratica si è rotto qualcosa. L'alchimista vuole ottenere, eh, non solo dal punto di vista teorico, ma lavora eh, per ottenere la pietra filosofale che poi non è altro che un elemento che è al di fuori di questa roba Cioè, il, il miracolo, se ci pensiamo bene, non è tanto la Madonna... Che, ehm, che riesce a, a, a partorire il Cristo. Il miracolo è essere, ehm, avere a disposizione una persona che è al di fuori dell'errore. Allora se la Madonna è al di fuori del, dell'errore in cui siamo noi, certo devo partorire il figlio di Dio, questo dal punto di vista metaforico è quello che si propone l'alchimista, quello di avere un elemento talmente puro che è al di fuori dell'errore. Ma se io ho un elemento, che è talmente puro che al di fuori dell'errore ho farmaco con. Allora io posso curare qualunque tipo di malattia e, e abbiamo il primo dono della Pietra filosofale, la salute perfetta. Posso trasmutare i metalli vili in oro, quindi non ho più l'affanno economico, ma il dono più ambito dell'alchimista è quello che quando ho un'entità che è al di fuori dell'errore ho anche la conoscenza universale, quello che era il l'inconscio universale di Jung, cioè io praticamente so tutto raggiungo la conoscenza assoluta ed era questo il premio più ambito degli alchimisti puri, dei filosofi che volevano. C'è una bellissima stampa del Meyer, dell'alchimista, che questa è la stata, proposta, quindi magari la visualizzate oppure la potete trovare in giro, che squarcia. Il, il cielo e mette la testa fuori e guarda perché finalmente ha raggiunto la conoscenza assoluta e riesce a vedere le stelle, vede tutto, ha capito realmente il meccanismo a quel punto avendo il, la possibilità di essersi portato al di fuori dell'errore ha la salute perfetta e, e, e non muore più cosa che rientra anche nei concetti biblici perché Mattusalemme si dice che si è vissuto mille anni e perché non credere a queste cose La nostra vita tra l'altro si sta aumentando, si sta allungando e quindi probabilmente con degli accorgimenti opportuni, se solo seguissimo determinate cose, fossimo meno schiavi di tutto quello che è la pubblicità in giro, questo modo di vita un po' perverso, da cui siamo tutti poi magari anche attratti, perché questa nella materia è anche bello. Quando, quando uno riesce a infilare la, la, la direzione giusta, vivere in un mondo materialista, materiale, anche, anche gratificante, probabilmente non avessimo perso tutta la dimensione spirituale come era. In determinata altre epoca probabilmente saremmo attratti da, da un altro tipo di vita. Il materiale è l'esperienza la... dell'evoluzione, per questo è, è importante. Perché... E allora concludiamo con la pietra. Eh, Angelo Giovanni, la pietra scartata dagli operai è diventata pietra d'angolo della costruzione della chiesa. Direi proprio che con questo chiudiamo anche l'inizio di, di Alberto e eh, credo che ci sia spunto per una lunga personale riflessione che tutti voi potrete condurre eh, anche accompagnati da queste, da queste cognizioni che vi sembrano anche delle stampelle per accompagnarci nel percorso della vita che spesso ci pone degli interrogativi che sembrano senza possibile risposta